Ciao play, dimmi like, ci stanno le tigre online, oh. che condividi, uomo che non basta mai, ma Maxi mi che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non altro è ombre, madalo, matalo, mi camperò dietro la gru ed iscriverti al canale Maxi Mix su youtube, sono visti tutte e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di nuovo stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e con questo video ragazzi vi voglio augurare un buon capodanno a tutti e ringraziare tutti quanti di questo anno che è passato ringraziare il mio staff, i miei amici, le persone che mi hanno aiutato in questo anno anche a fare glitch che mi sono state vicino, tutte le persone, un saluto in particolare alla mia ragazza e che altro dire ragazzi e chi mi è stato più vicino di tutti è proprio lei quindi le auguro un felice capodanno e, e niente ragazzi anche a voi veramente un felice capodanno a tutti voi e speriamo che il nuovo anno sarà migliore e che questo anno comunque lo passiate eh, bene e questo quest'ultimo dell'anno lo passiate bene sereni insieme a a chi, a chi volete vicino insomma no ragazzi io poi su queste cose non so mai che cazzo di. quindi ragazzi l'unica cosa che vi posso dire è preparate comunque le bottiglie di spumante perché manca eh, veramente pochissimo al capodanno mancheranno non so che so 30 secondi ragazzi quindi cominciate il conto alla rovescia e un saluto a tutti e al prossimo anno, ciao a tutti ragazzi, auguri! I come from a different crew. You fuck with me, I'll get to you. A clip or two, a clip for you just cause I ain't got shit to do. Let's do pop a pussy drop, the i never ever stop, ain't he ain't it, ain't money mo, 9 3 44, pick a strap, detect a mag, the Hulk, I stab it in your back, I blow your brains, I know your name, and where you rest, I make a mess, the hollow tips, and hit your chest, you call for blood, to EMS, come pick you up, you know you fuck, when you get on the stretch, cause I come in the ICU, to see you off the habit, the system out of picture, Me, if they let me out, you see this in the movies The criminals be criminals while they up in corrections They come on get a nine and commit found to perfection It's murder when they found a gun, now they doing ballistics It's murder when they found a gun It's murder when they found a gun It's murder when they found a gun It's murder when they find a gun